Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sulla Vanilla sempre da soli perché sono da sola laggiù c'è uno scheletro e, perché tutti sono in vacanza a quanto pare ma da Marco starà in vacanza altri 60 anni e vabbè mentre invece Retroids dovrebbe arrivare il 15 quindi eh, credo quando voi vedrete il video sarà già arrivato allora stavo dicendo mentre invece Red Harper e l'avevo chiamato ma non è venuto quindi boh e va bene fa niente e, allora in questo video tra l'altro avete già visto qualcosa nel mio inventario stavo pensando di fare una farm di, do di oro è molto semplice che sfrutta eh, il fatto che quando attacchi un Pigman tutti gli altri ti attaccano anche e eh, comunque si deve fare nel nether quindi la eh, ne dovremo fare nel nether eh, occuperà spazio qua. Poi eh, altre cose eh, non so cos'altro dire, quindi possiamo già subito partire. È molto semplice da fare. Sfrutta il danno da caduta e quell'altra cosa che vi ho detto prima. E quelli sono i materiali, adesso ve li faccio vedere meglio. Allora, poiché ok, ci sono sempre un sacco di Pikwin, Potremmo finalmente sfruttarli. C'è anche uno scheletro. Che questo me lo ricordo, sto laggando un po'. Me lo ricordo perché l'altra volta stavo registrando e si era andato nel Nether per non bruciare. Comunque allora... Scegliamoci un bel posto qui, copriamo, ah i materiali che ci servono, delle casse, questo non ci serve neanche questo, ci servono delle casse, delle scale, 25 e 24, quello che volete, basta che sia abbastanza alto per far morire i pigment, due botole, una porta, e vabbè questi materiali qua sono un po' a caso, questi sinceramente non servono, non so neanche perché li ho presi, e e la tramoggia, ma allora, quello che bisogna fare, adesso non so se questo piccone è troppo veloce, bisogna scavare eh, 25, eh, 25 blocchi allora qual è il problema? è che a quanto pare qua non ce ne sono 25, come facciamo? Quindi mi sa che dovrò scegliere un altro posto aspettate un attimo che mi metta a posto tutto allora ragazzi dopo aver scavato questa roba mettete ancora un blocco qui mettete ancora un blocco qui prendete eh, la vostra cassa che a questo punto forse avrei dovuto farla un po' più distante ma vabbè fa niente prendete la vostra cassa la mettete qui le vostre casse e mettete due tramoglie, una qui e un... Nella tramoglia, nella cassa e una qui in modo che se una cosa vada lì e una cosa vada qui, poi dopo tutte le cose vanno qui. E poi mettete, credo che an... dovreste mettere ancora qualcosa qui per per non far passare i pigmen in caso fossero sopravvissuti alla caduta comunque dopo tornando su bisognerà ancora costruire eh, un po' di c'è cioè un po' di bisogna, bisognerà costruire tutta eh, una casa così e diciamo che io l'ho fatta un po' male ma va bene, basta che se ci possa sopravvivere dentro poi mettiamo ancora delle fenditure in modo che i pigmenti possano vedere e sono caduto io allora ragazzi dopo che avete costruito la case casetta mettete una porta qui e due botole, una qui e una qui l'aprite. Poi la porta non deve andare qua. Volete metterla dove volete la porta, io magari anche qua va bene. Basta che poi dopo riesco a usare dove è finita la porta, mentre è finita giù. E vabbè, poi fatemi chiudere ancora un attimo il tetto della casa. Allora ragazzi, allora vi faccio vedere come funziona. Perché è già finita così la farm ed è semplicissima. Voi dovete trovare un pigment tipo anche quello laggiù. E io sono caduto perché sono stupido, vado. Devo messo adesso. Vabbè se io adesso picchiassi quello. Tutti sì. Mi vogliono picchiare a sua volta adesso, a loro volta adesso. Quindi... Se noi andiamo qui nella nostra casetta, ma a quanto pare non c'è nessun Pikmin. Uscite proprio dalla zona peggiore. Ne è spawnato uno, ve lo faccio vedere come funziona. Colpiamo quel Pikmin. Lui adesso ci vorrà picchiare. Noi ci rifugiamo in casa. Senza cadere qua. Lui adesso vorrà venire da noi ucciderci. Ho sentito un ghast. e vabbè doveva cadere qua dentro ma non è caduto perché noi dovevamo fare la cosa così agriamo sti pigmen tutti ci vogliono seguire meno male Facciamoci seguire bene da loro, poi andiamo nella nostra casetta, mentre ancora loro ci seguono, creiamo anche quelli laggiù, poi entriamo qua dentro e loro cercheranno di entrare da qui perché è l'unico posto che rimane, ci stavo per cadere anche io. E se non laggasse tanto il server, tutti cadono dentro per cercare di raggiungermi perché le botole loro pensano che sia un blocco solido, quindi pensando che si possa cadere, cadono. Noi guadagniamo anche tutta la, la loro esperienza, quindi può anche essere utile per fermare esperienza. E tutti i drop finiscono qua dentro. Questi non sono drop, ma sono io che sono stupido e le buttati. Che comunque, diciamo che. Pian piano qualcosa si fa. Se noi riuscissimo a, a trovare un punto un po' più decente di questo, sicuramente si possono fare delle cose migliori. Quindi cerchiamo un po' altri pigmen così vi faccio vedere ancora una volta. Ma tanto qua non ne spawnano più. Ah no, eccoli qua. Ce n'è già un bel gruppetto qua, quindi se ci seguisse sarebbe il top, e qua tutti sti funghi, aggiungiamo anche questo. <ride> Continuiamo a farci agrare. Mi sa che ne abbiamo perso qualcuno, però. Eccoli qua. E adesso tutti cadranno qua, Noi ci facciamo seguire da tutti, da quest'orda di pigmen, e entrando qua dentro tutti moriranno. Ce n'erano ancora. Va bene, possiamo andare a vedere lo stesso sotto. Però tecnicamente dovrebbero morire tutti. Adesso vediamo solo quanto abbiamo prodotto. E... Ma tra l'altro fa anche esperienza, come stavo dicendo. Abbiamo prodotto già 9 pepite, più questa che fa ancora un'altra pepita e 10 di carne in marcia, ma credo che non ci interessi. Quindi se adesso noi andiamo a casa vi faccio vedere ancora una cosa allora ragazzi sono tornata a casa e volevo farvi solo vedere che se noi mettiamo adesso non usiamo questo perché se no ah, ecco tra l'altro una cosa adesso non so dove l'ho messa ma i bambù funzionano da carburante ecco infatti stava laggando il server e se noi smettiamo una spada d'oro ci guadagniamo ancora una pepita poi noi con 10 pepite qua poi ne ho sicuramente ancora altre ma tanto adesso è inutile noi possiamo farci un lingotto d'oro e comunque potete capire che pian piano questa farm può produrre un sacco d'oro quindi spero vi sia piaciuto questo video e detto questo comunque io finisco eh, ciao